Ashki nu avvino le shalom alma che è una preghiera, è una preghiera che serve certamente a collegare questi due pilastri ed è la preghiera che eh, indica il facci ritornare, dacci la possibilità di tornare non solo nella città santa ma soprattutto di ritornare a te, Aschive nu avvino le shalom, facci tornare nostro Padre nostro nella pace